Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dynamatix e Marco007 Siamo tornati su Super Smash Bros. Addio Come avete visto Marco ovviamente per fare lo stupido Inizia la registrazione tardi mm -hmm. sì. Si sta tutto il tempo a fischiare vicino alla telecamera Poi si siede Sì va bene Mister Sandman Ma devo... devi andare lì No, mi non devo fare il personaggio Un attimo, vai vedi qual è il nome se fortunato lo fai tu vedi quello devi fare tu cioè devi fare tu il personaggio uh... no sì. il uh, sì. lo spirito prima l'avevamo lasciato così che io ero entrato perché uh, ora giochiamo con i due controller perché um, perché così non abbiamo problemi tipo scollega il controller quindi con il... sì oh, Senti, è molto stare. meglio con, con i controller così non cambia soltanto Oh, Ob si obviously, obviously. Ah, le schivate non... Eh, sì, non puoi fare così. <ride> <ride> <ride> <ride> esatto, è giustamente. Quello non lo faccio. Il pulsante error. Per non lasciare il sopporito, gli attacchi smash saranno più potenti di un Allora... Io ah sì certo, devo, è devo mettere devo tre tre, tre, il filtro, giustamente non posso metterlo, perché cosa serve per mettere il filtro? La R. Quindi devo andarci manualmente. Grazie Almeno non lo puoi fare. Quindi... Senti, piace. Comunque il, il pulsante R funziona il 100% delle volte nel, nel um, 3DS, quindi assicuratevi una serie di Mario e Luigi ma, ma eh, Luigi smash. Che, ma che stai parlando? A che, a di Mario Luigi's Dream Team Bros oppure di Luigi's Mansion 2. No, non è vero che funziona al 100% Ok c'è sì. No. Che ne sai? Non giochiamo 3DS da un casino di tempo. Sono preoccupato. Mister uomo sabbio. <ride> è, è, è stupido. diventano sempre più bravi a combare con Kirby ma ogni volta quando sono vicini alla fine della del, loro vita iniziano ad avere no. è ovvio per dare sui più diventano strong strong usando il personaggio deve fare lui piccolo max eh, no sbagliato oh no vabbè spawn yet perché di scuro serve eh, in unità terreno su sì, quello si sì, si anche in energia qui ti serve sì sì. vabbè ah e beh. poi il mio nome si sì, si sì. ho sbagliato eh, guarda pure forse devi fidarmi questo qua ah è vero tu hai.. ah è vero si sì, io ho i pulsanti buoni per la schivata Adesso, chi è che usa la, la, il pulsante per saltare tutti usano stick verso l'alto non usate il pulsante per saltare ho usato Uh, lo, lo stick dest lo stick destro per le, le masse smash sì, tu, io faccio sempre sì, così tu, Davvero. a, a 40% è morto una semplice stoccata no. è stupido little mech sì. mm. veramente io non so grande come... Ma come si fa cioè non so vabbè abbiamo little mech adesso ok ora Mirror, a Spirit. no ora andiamo al dungeon oppure vedi lei lì le, le, così Albero vero delle, delle... Uno, uh, quasi 100. Questo qui devo prendere. Ok, allora togli Altre 5 ne servono, va bene. Ok, ora andiamo al dungeon lì, sulle, su, sui mondi. In alto a sinistra. Sì. In no, in, in alto sì a sinistra. No, in alto sì, no, in alto sì a Mi ero no. confuso. Non va bene così, ma no no no che, che tubo si sì, si sì, sul tubo sul tubo al no, no. tubo no, no, no. è una scorciatoia no, no. Oh, è scorciatoio uh che cos'è? ma qua non ci sono ah, abbiamo abbiamo no. allora. lo spirito adatto ah. ah. per ora si no, per, no, no, no, no, sì, per ora si sì. per ora no però si sì, perché, sì. perché scusate non l'abbiamo ancora fatto si sì, faceva no in questo episodio facciamo il dungeon poi riprendiamo da questa parte oh dai Quindi serve Slippy Toad per... per no, la, davvero. Non andare al tubo. Ma, eh, lo ormai so che devo saltata la cosa... Mio Dio, lo so che non devo andare al tubo. Grazie Marco. Non serve perché me lo dici. tu. Okay. Nairu. Devo essere invincibile. Il nemico userà mosse Speciale standard. Ok. Uh, Queste non mi servono. Metto solo questo. Questo è questo curiosità Ricky no, e, no, e no, l'altro no. tizio che aumenta l'attacco li abbiamo, abbiamo presi nello stesso episodio uh, no Mi siamo rifatti sì. yeah. snake non l'abbiamo proprio usata I don't care I love it I love it, I love it. shut up ok man You're so freaking annoying Oh, c'è un baby! C'è un baby back! No, ti prego, stanno spammando. No, la, non l'ha detto, sì, detto che sono Sì, l'ha detto che usano più mosse o sono invincibili, via. <ride> oh mio dio. Qui l'unico altos che posso fare è colpirle quando non attaccano, basta. Perché scrivono useranno più mostre così? Se ne sono solo quelle. Eh, appunto, devono scrivere useranno solo mostre così. È un andato. Okay, e che È un andato. <ride> <ride> Ho usato solo due smash in avanti per ucciderli. No, ma dai. Ma altre sfere mancano. Poi possiamo prendere le schivate ripetute senza penalità. Vai, continua a andare. Vai verso prima destra Destra. Cultra. Gli attacchi magici e psichici. No, sì. Psichici insomma. Ah, comunque come potete sentire c'è il temporale fuori, quindi noi siamo al sicuro dentro casa. Chi è che esce il temporale? Nessuno. Boh. No. no, tu. La novità. novità. Novità. Ok, era questo. Dobbiamo il... prendere qualche spirito combattente nuovo e potenziarlo. Che ce ne sono un sacco di nuovi che di discorso sono più forti di quelli che abbiamo già. Ah, L'avevo detto che non l'abbiamo no, la è proprio Lo dobbiamo usare Snack Non lo so usare Sì, lo volevi sempre usare per suicidarti Non so No Ma è fallo Piazza una mina A e poi fare sì, certo. Cioè. Mio mi, mi, mi, mi. mi, mi. dio, dio, stai spammando mosse so a caso. Non so usarlo, Snake. E allora, perché non lo sai usare, usi so mossa a caso? Se non lo so sai usare, usa so attacchi. Sto vedendo come sono. Eh! Lo sto facendo io. Devi provare anche di speciali se non lo sai usare. In che continua a usare so quella in basso che non serve a niente adesso. Sei No! Ho sbagliato. No! Ti prego, uccidere e basta. E cioè, tu l'unica cosa che sai fare sono gli speciali e gli attacchi in corso. E' ovvio, non lo, so, non lo so usare questo. Non si trova un lo usavi sempre in prove. Sì, perché gli piaceva fare il nausea in me stesso. Eh, vedi? Vai Paolo, fai Ah, cosa succede? Che sei volato? tanto detto snake, snake, snake! snake. No. Io ragionisco perché sono stato battuto. Usa, aspetta. Aspetta che vieni vicino a te. Resta lì. Ora. Show. Vai, vai. Arriva verso di lei. Spamma, spamma. Clicca tanti pulsanti. Oh mio Dio, ma... Oh! Yeah! Fortuna! Cos'era quando. Quello, quello screen creo che. Io. Okay, allora Ti prego tre, tre sfere. Oh. Ma che serie è questa? Non lo so, secondo te? Sarò messo Paolo Sena. Chi dica dice. Forse, non lo so. Prima c'era Z, anche I sì, don't okay. care! Because now I visibility. this Ok, tra 40 sfere possiamo prendere. Quell'altra lì, invece. Uh, non mi interessa. Le host sono inutili. Lonzu. Lonzu. Li fa i riempire. Che gli attacchi confendenti sono più potenti. Il nemico inizierà con... Come... Oh no, l'ama letale. Che cos'è la l'ama letale? Eh? Abu. Arma letale. L'ama letale, Marco. Ah, quella lì della morte. No, non è la, la falce. Sì, è quella no non è la falce no si sì, è quella nooo sì. sì, è quella oh mio dio <ride> Smettila, no oh my goodness cromo google chrome hai sì. presente con quel traduttore che l'ha tradotto così ah davvero il cromo. let's go ecco finito <ride> ah! Sembito che avessi perso No. 0%, easy peasy. Fate un po' di danna. Fate un po' di danni a Chrome. Lo prendete con un Kong, andate e lo sbatete al gol. <ride> eh sì, giusto? No, no. Easy peasy, giusto. dammi. Non è giusto. Non è giusto. Per apposta. Non è giusto. Sempre sui okay. personaggio Simon. Beh. Eh, o apposta che lo perderò apposta vincendolo. Sì, a posto Userò il, il mio personaggio preferito, vedi? Io odio chi è biancione Ma non fai niente. Perdi apposta. Oh, saranno guai. Paraguay. Pronti? Bravo sai Guarda che inizia con lo spamming supremo delle mosse rilasciato pure degli speciali. Non è uno spamming no, se sono non sono mosse uno diverse. Se questo è uno spamming. spamming. No, non si fa nulla. Se tu sei sempre le stesse senza fare né combo né nulla, vuol dire che stai prendendo tasse a caso. Senza avere criterio. Invece si sì, segue il personaggio. Sì, segue il personaggio. Ma, ma per piacere, ma che cosa so stai dicendo? Dice un sacco di cavolate. Almeno tu sai che cosa stai dicendo. Non segue il personaggio. <ride> Vedo che sta a sinistra, sono mosse che vanno a sinistra. Certo. Cioè, perché è così che funziona. Boh, vabbè. Andiamo di qua. Vai al portale. È. Sì, ho capito, volevo dire se c'era qualcos'altro. Mamma mia. Affinità. Allora, uh, energia, la velocità del mio comida. Dottor Mario! Voi avete giocato a Dottor Mario World? No, Dottor sì. Mario! Nessuno ci ha ok? È appena uscito. che ne so? Non mi interessa. Non, non, non ho nemmeno detto non la live. È appena uscito, mo è uscito. È, uscito. è, un, è, un, gio, è un gioco per telefono. Non, alle 3 l'hanno annunciato Mario Run o Animal Crossing, uh, Pocket Card. Ma che ne so, che le so che è per telefono. Sono troppi pizzo. Non, non parlare se non conosco. Sono troppi piedi. Smetti. Sì, no. Non è nemmeno quello che significa. Tu no. l'hai detto un in Pete, Pete, Pete vuol dire fossa in inglese al massimo. Tu tu dicevi sempre piede. No, no. Lo dicevo per scherzare. Eh, pure io l'ho detto per scherzare. Shh. Stay back, I don't think so. Ti sei messo il boost di energia? Sì, me lo sono messo. Non vedi che sto vincendo la grande? Mi è andato? Comunque, l'altro giorno per. Olle! Doppio a Becky To the wind. Comunque, l'altro giorno per il let's play. Non ce lo posso dire niente di più lungo di un secondo, quindi si arrabbia. Ieri per il let's play ho provato a copiare il file. Windman. Attenzione, venti impetuosi. Venti impetuosi. so consigliati le Metti quelli con la spunta Immunità del 20% la... Come si chiamano? La... La... La... qualcosa La... La... La... La... La... O La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... La... Sono perché ce l'abbiamo, sono me. Ah, no, pensavo che fossero gli avversari, oh, la ma... tesa latea. Ti sono già detto windman. Ah, è vero. E <ride> ho scordato. Marte. Windman. Windman. Windman. Windman. Marte. Sì, ho sbagliato. Ho sbagliato a premere B, a posto di più. Comunque stavo dicendo, prima ho copiato, ho provato a copiare il file, ma non si può. Allora.. Allora.. <ride> Allora ho deciso di.. È enorme! Di, di ricominciare un file. Facile, ovviamente così riuscivo a speedrunnare di run smash. Di smash. Facile ovviamente così riuscivo a speedrunnare meglio. per cosa? Non capisco. Per uh, il display, perché volevo tipo uh, organizzarmi per le parti future, del genere. Che stupido. Vabbè. <ride> <ride> e, il bong, e e praticamente um, ho scoperto che se incominci un nuovo file esatto. mantieni i stessi spiriti. Wow! Quindi okay. se io fossi andato avanti con quel file, tu avresti avuto. Cioè noi avremmo, avremmo degli spiriti più forti di quelli che abbiamo mo. Allora, le armi del nemico che infliggono noi fisici sono più potenti. A volte le attacche o oh, no, colpi letali no. Spada laser, va bene. Allora, formazione. Uh, direi che mi ritengo tra a questo punto si si è pure lo spirito più forte che abbiamo poi questo e poi ups e poi questo giapponese sei razzista lo so. si vede che già no io non, non è giapponese si asiatico. vede asiatico mm -hmm. certo ora si pure eh. generali... generalista grazie Mario che cosa c'entra generalisti Vuol dire che sei razzista. <ride> Sono razzista, ma di solito. Sono resista... Rexista. Metti me casuale. No, sto scegliendo. E zitta. Marchia. Marchia. Porchi. No, non è porchi. Che c'entra porchi? Tu sei un porco. No è che è grigio come il i porchi di Super Smash War. Bros. Bros. Ah, dunque. Sì, porchi non è di Super Smash Bros. Bros, è un lì. Il porchi, cioè quello lì statua, non so se è apparso pure in un quel. E' ovvio, secondo statua. me che se lo sono inventati così, la statua in Smash. Oh. Si sono inventati pure le le, le, le mosse di.. di Rob. Sai che co cos'è Rob, veramente? Sì, è un, uh, una console. è una specie di console. Il tipo, controllo. Eh. No! Ho sbagliato. Mi odio. Vuoi continuare? Sì Marco, è inutile che, che cerchi di rubarmi dalle mani, devi aspettare. Scegli un personaggio! Kierby. Visto che sono forti, uso Kirby. Non sono forti, sono io che ho sbagliato a fare il covering lo so, ma sono di tre stelle. Eh, se domani. Oggi sono. Non cambi mai, non cambi mai. E se sono forti io uso il Kirby. Se sono deboli uso qualcun altro. Ma non sono sì. forti! Sì che sono forti, sono di tre stelle e poi sono tre. Mm, mm, Diffici. E poi sono pure eh, più scarsi di te Già che sono tre tempo. vuol dire che sono più deboli, perché non ti fanno affrontare tre fortissimi. Siamo giusto, sto avanti nel mm. gioco. E allora... Poi c'è ancora le spade. E allora... Le spade non c'entrano nulla, le devi distrugge. distruggere. Ti possono distruggere le spade. No, tu devi farle gigarni. Se mandi uno fuori dal, dalla piattaforma, lo devi inseguire, lo devi ammazzare, mi torturare. No, no, no. No, eh. no, no. no sei cioè, sì, prevedibile quando stai in mezz'aria usi sempre la pietra quando stai a terra usi sempre ozia e eh, tu puoi eh, il martello se uno sta sopra no, di te no, che no. sta cadendo tu usi il last smash lo smash, <ride> smash in aria si sì, sono prevedibile si sì, prevedibile come, come lo schifo ecco perché ti batti sempre se tu fossi più innovativo magari qualche volta mi battesti pure poi che si usa? Ah, sì. Ah, sì. non lo voglio via non lo vuoi un oggetto non lo voglio non lo voglio questo oggetto non lo voglio fa ciao Marco ciao Marco LOL. hello e c'ho pure lo smash finale perché... ora mi ho preso no due da no. senti, mi grazie che ci hai preso uno. e ora non hai più problemi sono distruggere yeah. yeah. che sei un bambino piccolo ti ho ah. superato ma hai superato cosa? comunque dovresti prendere la, la cosa lì, la vita no, non devo prendere nulla, non ne avevo 40 ah oh, no, l'hai già, già presa si sì, l'ho già presa e eh, prendi lo scrigno almeno Ah, madonna, ah, devi imparare prendere. allora. Se sì, io ci sono già andato e visto che non l'ho preso vuol dire che probabilmente non si può prendere. Scusate che l'ho dimenticato. No! Non si capisce bene. No. Basta, no. basta, basta! Basta, basta! Basta arrabbiarti per come ti dico no. Ma Basta arrabbiarti per come ti dico no. che dica. Va bene, ho sbagliato. Basta, basta. Basta. Basta. su Oh dai veramente che metto la skin di Waluigi come tributo alla non presenza di Waluigi Smash L'hai detto pure in, nel quarto episodio. No, non l'ho detto. No, nell'ultimo no, episodio l'hai detto. detto. Sì, l'hai detto. detto. No. Flip! Mettiamo la skin di Waluigi per, come tributo al nostro caro vecchio personaggio che non verrà mai aggiunto. No, questa mazza. Oddio. Questa mazza qui è fortissima. Vai tu nel tornado, ma non inizio. Ma sotto c'è qualcosa? Oh mio dio, smettila di scappare! Sì c'è qualcuno che oh, mi male. Vittoria! Io! <ride> yeah. no. Io! Yeah. Yeah. Mario Strong! Mario Powerful! Siamo già 22 minuti. Vabbè, dobbiamo no. finire il un Ma tu, vabbè. Vai. Grublin. Grublin. Grublin. Non c'è nulla di, di diverso, quindi basta che metti il cinese, il giapponese, l'asiatico in generale. Vieni, vieni, vieni, vieni, Cambia il personaggio e inizia subito. Ok. Perché non tagli? Cioè, perché non Ho tagliato. Ma perché non metti meno un? Eh vabbè, fai bene. Detettive Pikachu con gli occhiali. Perfetto, andiamo. Oh! No, non ho cambiato il nome, credo. So. No, okay. è ok. Oh, un... oh mio dio, squadra del anni 80. Cioè guarda che cosa sta facendo? Solo gli smash in avanti. Poi usa la, la, lo speciale in suo caso, giustamente. Cioè vabbè non lo so. Oh, sì, forte no. è, sì, è forte, è forte grazie ma non lo sai usare no. stai usando sempre lo stesso e no. intanto ho vinto tieni grazie Anche ho vinto, se era mani... scarsissimo questo non è visto che non facciamo nulla vedete sì. sì. eh. eh. eh. che cos'è sta cosa clicca no non funziona Ok, vai. Probabilmente c'è un altro personaggio lì. Lo spero per te. <ride> no, no, no, no, non è rimasto niente a parte lo screen, non puoi andare lì. Ok. Targia. Sei partito così. In quarta. C'è pure i miei comandi. Non <ride> sei sì, stupido. No! No! E eh, vabbè. Peccato. Tanto a me non interessa. Allora. allora Allora No No No No Che no, no, no, no. cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Non parlo più Non parlo più Hai messo per la nube tossica? Hai messo, messo, <ride> <ride> messo per la nube tossica! Hai cioè, messo per la nube tossica! Hai messo per la nube tossica! tu hai detto per la nube cossica! No, okay. ho messo la uh -huh, nube bene E vabbè, cambierò pure il personaggio visto che sei un fa schifo, togli quel cacchio no, di telefono. Ti stai fermo magari. Non fare tu. Tanto finché non si vede. <coughs> Usa sacquerare nello smash. Come colpirla con le Sì, le... sì, con i palloncini, quello. <ride> eh sì. Fa mai un ombrello. Ma non che mi... cosa? Non ho, mica i palloncini fanno danno. Cioè, bravo, bravo. Voglio vedere se se fanno No, male. non fanno danno. Te lo dico io. Mm. Non mai usano sacca. So io voglio vedere come funziona se basti. Tu non vedi come funziona questa mossa nell'avventura, vedi nelle battaglie separate. Ti puoi semplicemente allenare, quando non ci sono io pure. Mi alleno anche quando ci sei qui. Sì, sì, sì. Piede. Ah, pure in questo episodio eh, abbiamo incontrato tre personaggi, quindi metterò tutti e tre nella copertina. E uno di loro non l'abbiamo ancora usato. I don't care. Usa Simon no. Eh Non eh. voglio Metti casuale se ho no. indeciso. Usa Kirby Spadacci nomi Ecco, questo mi pare Spadacci nomi. Dopo, alla fine dell'episodio visto che ci manca un po' un po' ancora andiamo davanti al prossimo dungeon veramente non ci mancano le comunque ci sono ancora gli altri spiriti da fare ah, si sì, ci sono quelli spiriti facciamo. lì quelli spiriti lì oh quelli che abbiamo incontrato prima no no non è il dobbiamo. passaggio che ha preso no, non li dobbiamo fare li facciamo dopo calma figo, ok And <laughs> well. <laughs> LOL Ma dai cosa? A qualcuno potrebbe non piacere. Pete si unisce alla lotta. E fa cadere tanti personaggi in sé. Quindi ora abbiamo di nuovo soltanto Kirby. Cosa sarà successo? Oh no. Perfetto. Perfetto uh. nulla. Troppi, troppi percorsi adesso. Ora abbiamo un percorso in più. Oh! <ride> Lo devo okay. fare io, che cosa? Che cosa mi sta a significare questo? Potevano sì. evitare di mettere È una cosa cringe. Comunque questo è l'ultimo, poi chiudiamo. Poi andiamo vicino. No, non andiamo vicino. Ok? Ok non mi interessa nulla Andiamo direttamente Mi ha fatto un jet block e ho perso l'occasione Non lo stavo usando il jet block No, non è capito niente. Mi hai fatto un jet block. Il, il jet block non deve per forza. Vuol dire. Vuol dire che mentre stava a terra, lui l'hai picchiato una volta e l'hai bloccato. così hai impedito di muoversi, potevi fare in tipo uno smash. Invece non hai sprecato l'occasione. Ma questo è davvero la... il recovering di Glip. Il... Ah. Sì, non è un recovering. Perché Giude fa già un buona.. Ha già dei buoni salti. E già anche i pugnetti. I buoni salti? Tipo un negozio di salti e, e li spende. Ma che signora. Ma perché? Tu veramente. C'è i puoi... buoni salti, esistono i buoni passi e i buoni anzi, salti. Ti <ride> Anzi, aspetta, fammi vedere una cosa. Marco non fa ridere, non ha senso. a me fa ridere? Ma cosa? Me che... la vuoi spiegare? Penso che ti fa tanto ridere. Ha dei buoni salti. Quindi può andare al negozio di salti e può comprare i salti. Ma che significa... Non far ridere. Sai che può far ridere. Rid sai che può far ridere questa cosa... vabbè, non discute. Un bambino di 4 anni può far ridere. Ma bene, un, un bambino di 4 anni che ci segue potrebbe aver un'amicizia. Come no? Non andare sì, lì Sì, la prossima volta Beh, andiamo qui. Non andiamo qui In la, prossima, la prossima, prossima volta, dobbiamo fare il prossimo dungeon. Quindi no, prima finiamo qui. Perché così no. potremmo già fare prima. Comunque no. è corta, è corta. Sono quattro spiriti in croce, mi piacerebbe. E ce cioè, ne sono molti altri. Mio tipo. guarda guardami! Si fanno prima gli spiriti oh. sulla oh. mappa che i dungeon. ma smetti. Ve, vedete? No, vedete che, che problema c'è. Scusa, poi questo passa a, ad altri spiriti che sono qui. A eh, me, eh, si diceva che si fanno prima questi che i dungeon. Cioè, che si fanno prima i dungeon che questi. Ormai abbiamo iniziato con i dungeon. Il prossimo sarà questo al castello, che vi, vi ricordo che, che um, a, a no. starci davanti c'era Boom Boom, quindi chi, di chi sarà questo castello? Probabilmente di Bowser, quindi... Sì Marco, grazie per l'interessante <ride> spiegazione di, di storia, quindi nella prossima parte di Super Smash Bros. andremo al prossimo dungeon, quello in alto a sinistra, in alto e a destra allora a destra c'è. a destra ci sono i video precedenti. I video precedenti, quante parti a 24 destra... ci sono? Prego, ti stai zitto grazie. A destra c'è il video precedente e quello successivo è stato caricato. Invece a sinistra la playlist con l'intera serie. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao!